ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli e diciamo è anche abbastanza semplice ragazzi non è come quello di ieri che serviva il timing o anzi di l'altro ieri perché io ieri non ci sono stato e qui eh, non serve molto timing anzi secondo me è quasi per niente allora i requisiti quali sono un garage e in questo garage dobbiamo avere l'auto che vogliamo duplicare più altre lgrh8 tante lg avremo tante auto potremo duplicare allora ragazzi io qui non starò tanto a spiegarvi siete voi che dovrete leggere a schermo non vi voglio impicciare il cervello non c'è niente di meglio di leggere a schermo i tasti che dovete premere quindi ci avvicineremo qui all'uscita e, e l'unica cosa che dovremmo fare è avviare una missione quindi andremo a fare questi passaggi start, online, attività create da Roxara eh, missioni e avvieremo un lavoro da titano o un'altra missione, va bene qual, qualunque missione ora ragazzi io qui vi mostrerò tutta la sequenza dei tasti sia per Xbox One che per PS4 sia per Terrorbyte e non Terrorbyte, ascoltate allora ragazzi, quello che io vi ho fatto ascoltare era il suono di come dovete premere freccia su voi freccia su e x non dovete essere veloci dovete essere giusti freccia su x freccia su x a seconda della console, ragazzi, bello specifico, a seconda della console. Se avrete fatto tutto bene e a seconda se avete il terror byte o meno. Quindi leggetevi bene le sovraimpressioni dove stanno i due joystick e cercate di capire bene. Quindi una volta che avrete fatto il bug a mestiere, ok, potrete eh, tornare tranquillamente in garage e scambiare l'auto allora io qui adesso andrò a farvi vedere una cosa ragazzi io qui uscirò e diciamo butterò via quest'auto ok ragazzi la rimanderò in deposito però eh, è solamente per dimostrarvi che il glitch esce in una maniera facilissima ragazzi l'importante è che ascoltate bene il suono nella clip quando ve l'ho messo e voi capirete perfettamente da quel suono quando dovrete premere freccia su e quando dovrete premere x ragazzi io nel mio caso ho il terror bite quindi ho dovuto premere due volte freccia su x e due volte freccia su x però eh, nel caso di chi non lo ha lo preme una sola volta freccia su e x comunque guardate bene la eh, diciamo le immagini che vi ho lasciato ho voluto lasciarvi le immagini per non impicciarmi io e soprattutto per non impicciarvi il cervello a voi ragazzi perché in quel modo potete andare a leggere tranquillamente quello che quello che è veramente il glitch quindi ripartiamo come avete visto l'auto è ridiventata normale io lo rifaccio adesso A questo punto non vi faccio ascoltare nulla ok faccio direttamente il glitch vado start online emissioni faccio tutti quanti i passaggi che devo fare, entro nella missione e non appena ho la possibilità esco dalla missione, quindi ragazzi vi ripeto ancora, guardate il primo passo, fermate la clip eh, in quel punto e vedete che tasti dovete premere ragazzi, ok? io qui adesso andrò a salvare l'auto in questo video vi lascerò due modi per salvare le auto per chi ha il centro operativo mobile e per chi non ha il centro operativo mobile quindi adesso andremo a scambiare l'auto e scambieremo l'auto con una lg rh8 fate attenzione scambiate la retro custom con la rh8 non la rh8 con la retro custom mi raccomando altrimenti duplicherete la rh8 un altro piccolo appunto ragazzi non state tanto a smanacciare con il punto azzurro perché se state troppo tempo lì a fare cambi scambietti cose vi si bagga il gioco a me mi si è baggato il gioco poi vedete voi questo è un consiglio che io vi sto dando uscite fuori ragazzi chiamate il centro operativo e andrete a salvare l'auto io qui come ho già detto nel video ho fatto tanti passaggi ma non sono tantissimi passaggi per fare il glitch li ho fatti io per farvi vedere tutto e farvi evitare di fare delle domande inutili allora io qui nel centro operativo mobile ragazzi non ho lo slot vuoto cioè ho lo slot vuoto scusatemi ma se avessi per esempio l'officina non mi lascerebbe entrare quindi dovete avere uno slot non vuoto o comunque anche vuoto va bene però in quel caso dovreste ricomprare l'auto nel diciamo nel vostro eh, nightclub, io invece così non le ricompro. Comunque dicevo, se avete l'officina e l'armeria l'auto non entrerà nel com, quindi non fate domande perché non mi entra l'auto nel com, perché avete l'officina e l'armeria. Quindi a questo punto, una volta salvata l'auto, prendete l'auto e rientrate nel garage da dove siete usciti. Potete rientrare in un garage qualunque, l'importante è che abbiate LGRH8, però io per non complicarvi la vita sono rientrato nello stesso garage da dove sono uscito per farvi vedere il clone quindi adesso andremo a ripetere per la terza volta ragazzi andrò a ripetere il glitch anche perché la prima volta l'ho annullato volutamente e andremo a ripetere per la terza volta il glitch e questa volta non andrò a salvare l'auto nel com ragazzi ma andrò a salvare l'auto nel ceo innanzitutto facciamo il glitch come sempre ragazzi allora questa clip non ha tagli quindi vi dico che eh, io ho provato 3 volte su 3 e mi è riuscito 5 su 5 e mi è riuscito quindi è abbastanza semplice però dipende sempre da come ve lo spiegano quindi a questo punto ragazzi andremo a scambiare quella viola io andrò a scambiare quella viola questa qui con la LGR H8 che sta davanti giusto per non farvi la confusione e automaticamente eh, come avete visto le auto si sono scambiate quindi l'auto che eh, quando ritorneremo in garage diventerà LGR eh, retro custom sarà quella che vi sto indicando e invece questa dove stiamo salendo è una rh8 semplice che dovremmo andare a salvare quindi a questo punto usciamo dal nostro garage e andiamo nel palazzo del ceo ragazzi allora per salvare l'auto nel palazzo del ceo che cosa dovremmo fare è semplicissimo ragazzi l'unica l'unico requisito per salvare eh, l'auto nel palazzo del ceo è un posto vuoto in un garage qualunque non è importante se primo secondo o terzo garage ma l'importante è avere un posto vuoto quindi andremo ad entrare nel garage dove avremo il posto vuoto io in questo caso ho il posto vuoto nel primo garage voi potete averlo dove volete e andrò a salvare l'auto tanti mi hanno detto non mi fa uscire quando sono entrato nel ceo chiaro ragazzi perché l'auto ancora non è salvata quindi l'unica cosa che dovrete fare è risalire in auto perché in questo caso la LG è sempre una LG RH8 non è diventata una retro custom ancora quindi premete la freccia a destra andate nell'officina cambiate un pezzo qualunque io qui cambio l'armatura però potete cambiare un pezzo qualunque E poi tornate al piano terra ovviamente senza passare per il garage. Potete pure passare per il garage, però fa lo stesso. Insomma, io ho fatto così in maniera tale che fosse più veloce. E bene, tornate al vostro nightclub. E il glitch è fatto, ragazzi: è semplicissimo. Potete scegliere tutti e due i modi per salvare. L'importante è che vi ricordate la sequenza dei tasti, sia per chi ha il terror bite, sia per chi non ha il terror bite. Quindi, vi ricordo eh, al minuto non, non mi ricordo adesso se è, è poco prima del minuto 2 insomma ragazzi eh, andate a vedere diciamo quella piccola immagine quella sequenza di tasti che vi ho lasciato e cercate di capire bene il video per tutti invece eh, per tutti quelli che invece scusatemi mi sono picciato mi hanno chiesto che eh, se le auto si possono salvare allo Santos Custom. No ragazzi, non si possono salvare allo Santos Custom. Non vi lascerà entrare nello Santos Custom con l'auto e quindi non potrete salvarla. Detto questo ragazzi, spero di essermi spiegato. Il video finisce qui. Un saluto al prossimo video.